Quello che state per vedere è il primo video di una serie che riguarda la storia romana. Quando è stata fondata Roma? Nel 753 a.C. Per memorizzare la data è semplice. Basta ricordarsi il 7, quindi abbiamo tre numeri disperi in ordine discendente. 7, 5, 3. 753 753 a.C. Della fondazione di Roma conosciamo oltre l'anno anche il giorno 21 aprile 753 a.C. È importante conoscere l'anno della fondazione di Roma perché il calendario romano si fonda su questa data, l'anno zero per i romani è l'anno della fondazione della loro città a differenza di noi cristiani che utilizziamo come anno zero la data della nascita di Cristo